Grazie Presidente, dunque per eh, il quadrante più compromesso di Roma Capitale sotto il profilo ambientale gli indirizzi sono abbastanza semplici da dare e seppur, seppur semplici molto importanti. Su questo indirizzo chiediamo eh, quindi semplicemente dopo le azioni di salvaguardia sulla Valle Galleria che abbiamo approvato eh, qualche settimana fa, eh, chiediamo di mettere in sicurezza la, la zona a partire da Ehm, diciamo una, pronta, una tempestiva riconversione del sito Ama in via Luigi Montel, quindi a ridosso della discarica di Malagrotta. Come abbiamo detto più volte è una delle discariche più grandi d'Europa, quindi ehm, dall'impatto ambientale eh, sicuramente molto importante e di cui ancora paghiamo il peso dopo mh, più di 45 anni. L'indirizzo in realtà vuole anche impedire in prossimità del sito che poi è stato soggetto già nel 2014 ad un allagamento che ha comportato una distribuzione dei rifiuti ospedalieri su tutto il territorio circostante che è soggetto poi a un dissesto idrogeologico importante e abbiamo chiesto appunto attorno al sito di prevedere una serie di azioni che, siano, che fungano sia da ehm, maggiore monitoraggio sia da eh, ripeto, una messa in sicurezza che possa impedire eh, ma, ulteriori eh, progetti o impianti che impattino mh, sul territorio e eh, sulla vivibilità del territorio. Ehm, Chiediamo quindi una serie di azioni tra cui la riforestazione, il monitoraggio degli impatti eh, o d'origine oltre naturalmente all'individuazione eh, di siti di trasferenza alternativi cosa che poi anche la stessa opposizione ci aveva, ci aveva chiesto in fase di discussione della, della delibera sulla salvaguardia della Valle Galeria quindi ecco oggi portiamo l'atto eh, che avevamo anticipato eh, già qualche giorno fa. E quindi, eh, ripeto, andiamo a, um, a chiedere l'impegno per una maggiore tutela e eh, monitoraggio dell'area attorno al sito AMA in via Luigi Montelle, quindi nei pressi di Malagrotta e azioni di messa in sicurezza. Ricordiamo che il territorio ha delle industrie classificate come insalubri per il testo unico delle leggi sanitarie e anche impianti a rischio di incidenti eh, rilevanti. Pertanto ci sembrava opportuno al termine dei 180 giorni previsti per la trasferenza temporanea sul sito AMA eh, prevedere queste azioni. Grazie.